E tu? Cosa ci fai qui? C'è la pandemia. Tocca stare a casa per sti fissati. Ma che fissati? Qua si tratta solo un minimo di seguire le regole di prevenzione. E poi questa sarebbe casa mia. Veramente sono degli scassapalle. Non bastavano i cantanti indi, i vegani. Adesso ci si mettono pure loro. Stiamo a casa! Io voglio rispettare tutte le vostre fissazioni, però voi dovete rispettare me. A Pasqua, una bella grigliata, con tutti i cugini, almeno quelli di terzo grado, me la voglio fare. Io voglio rispettare la tua testa bacata, però un pochino, ci vai a fare in questi giorni? Si parla molto di Covid-19 e di misure preventive. C'è chi dice che siano troppe, c'è chi dice che siano troppo poche, c'è chi sta zitto, e c'è chi parla molto. Ma ti sei visto quanto parli tu? E c'è chi parla di cose che non c'entrano. Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. E chi ti conosce? In questo periodo stiamo trascorrendo molto tempo su internet. Siamo chiusi in casa, grazie al camion. Quando siamo sul web si usano molte parole. E le parole spesso possono essere fonte di malintesi. È arrivato il piccolo principe! Come possiamo superare questi malintesi? Spiegacelo tu che sei bravo! Un'idea potrebbe essere quella di metterci nei panni dell'altro. Già ci sono! Nel senso di comprendere la sua prospettiva e il motivo per cui dice le cose. Uh, Tipo che se tu vai a ballare, quando qualcuno sta a casa non lo rispetti. Scusa, me ne vado allora! Provo a fare un esempio facile facile. Mettiamo che vicino a casa tua c'è un parchetto. Questo parchetto è pieno di immondizia. A te dà fastidio tutta questa immondizia, tutto questo sporco. Decidi così di raccoglierlo e buttarlo nella raccolta differenziata. Il punto chiave, il fulcro della tua azione è quello di voler vedere un ambiente pulito. Se io vado in giro a buttare della roba per terra e dico pure che ti sto rispettando... L'unica interpretazione sensata è che nella mia grande fantasia sto immaginando che tu fai questo per divertirti e che ti diverti pure a raccontare quello che stai facendo come se fosse una gita turistica, ma così non è! Funziona così con tutte quelle persone che compiono delle azioni per uno scopo che sia questo politico, ambientale o sociale se gli metti i bastoni fra le ruote non le stai rispettando, sia che si tratti di qualcuno che sta cercando di fermare gli allevamenti, sia che si tratti di qualcuno che sta cercando di fermare un virus. Se dici di rispettare una persona, ma vai poi a rovinare la sua missione, questa si potrebbe sentire presa per il quanti di voi si sono trovati a vivere esperienze di questo tipo, da entrambe le parti intendo. Se avete voglia di raccontarmi la vostra, scrivetela qui nei commenti. Questo video è finito e io vi saluto. Ciao! Se vi è piaciuto il video, potete iscrivervi al canale, ma non mettete troppi like altrimenti si monta la testa. Ringrazio FamilyVeg per aver collaborato a questo video e prima di andarmene vi lascio il link al loro canale. Ciao!